Benvenuti a tutti i Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo una funzione dei fogli di calcolo molto interessante ma anche molto facile da utilizzare e molto veloce. Come si fa a calcolare il numero di giorni lavorativi da una data di partenza a una data di arrivo? Allora, c'è questa funzione che si chiama appunto giorni.lavorativi.tot. Tot significa. Totale. Noi utilizziamo LibreOffice Calc, ma questo tipo di funzioni sono funzioni di base e quindi il loro funzionamento è identico anche per esempio in Microsoft Excel. Allora vediamo un foglio di calcolo semplicissimo. Data di partenza, mettiamo una data qualsiasi, mettiamo il 4 aprile del 2019. d'accordo? La data di, di arrivo, possiamo mettere una data qualsiasi, oppure possiamo utilizzare la funzione molto utile e carina, uguale oggi aperta e chiusa parentesi che ci dà la data di oggi ed ecco che vedete che ci scrive 30 ottobre 2020 in un formato diverso perché noi nella data di partenza avevamo forzato il formato con il nome del mese, quindi vedete che nella data di partenza c'è 4 aprile 2019 e nella data di arrivo c'è 30-10-20, ma per questa funzione è assolutamente diciamo, irrilevante il formato della data, perché tanto lui vede il vero contenuto della cella. Andiamo eh, nella cella dove metteremo la funzione, è molto semplice, uguale, noi scriviamo giorni.lavorativi.tot Apriamo parentesi e vediamo che lui ci suggerisce che cosa mettere, data iniziale, noi l'abbiamo chiamata data di partenza e clicchiamo nella cella, è la cella eh, A2, poi punto e virgola, data finale, noi l'abbiamo chiamata data di arrivo, clicchiamo nella cella B2 e poi mettiamo l'elenco di date che cos'è, noi dobbiamo dirgli se vogliamo che cosa riteniamo non lavorativo, allora è semplicissimo, noi ogni giorno lavorativo della settimana ci mettiamo uno zero, Ogni giorno feriale invece ci mettiamo un 1, quindi noi mettiamo 0 a 0 significa che lunedì e martedì lavoriamo, 0 a 0 significa che mercoledì e giovedì lavoriamo, 0 significa che venerdì lavoriamo, 1 a 1 significa che anche in questa settimana sabato non si lavora, quindi molto semplice, nel punto e virgola ci vanno 7 numeri, 0 se si lavora e 1 se non si lavora, perché è quello che non deve calcolare, D'accordo? quindi noi abbiamo messo lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 5 a 0 perché si lavora, Sabato e domenica il nostro weekend dura due giorni, se qualcuno ha un weekend che dura un giorno si fa 0-1, molto semplice, un 1 per ogni giorno eh, diciamo, non lavorativo e le ferie e gli 0 per, quelli, per i giorni che si lavorano, chiusa parentesi facciamo invio e vedete che viene 400 giorni 412 giorni lavorativi vedete che qui lui ci cambia diciamo il formato di questo eh, tipo di opzione ci mette 1 1 significa che è semplicemente quello generico il sabato la domenica non si lavora d'accordo molto semplicemente noi possiamo fare per esempio se noi partiamo dal primo ottobre vedete 2020 scriviamo per bene 2020 e poi qui ci facciamo il 31, cioè l'ultimo giorno di questo mese, 31 ottobre 2020, vedete che i giorni sono 22, cioè in questo mese ci sono stati due giorni, eh, 22 giorni lavorativi. Rivediamo la formula molto semplicemente, uguale giorni.lavorativi.tot, che sta per totale, aperta parentesi, la data di partenza, 1 ottobre, Punto virgola, la data di arrivo, vedete a 2, punto virgola, B2, punto e virgola, indichiamo la nostra settimana. Il lunedì, non lavoro 0, il, il lunedì, lavoro 0, il martedì, lavoro 0, il mercoledì, lavoro 0, il giovedì, lavoro 0, il venerdì, lavoro, il mio weekend inizia il sabato e la domenica. 1-1, semplicissimo, 7 stringhe per 7 giorni. Chiudo la parentesi, Faccio invio ed ecco i miei 22 giorni lavorativi con la funzione giorni.lavorativi.top. Bene, grazie per aver visto questo video fino alla fine. Spero vi sia stato utile al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.